Salve a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di sim dati, eh, queste sim che non hanno un numero di telefono che sono solo sim dati e la sim dati di cui parliamo oggi è della Eyot Club, è disponibile su Amazon, la sim la si acquista senza nessun problema, eh, costa intorno ai 5-6 euro e ci vengono dati 500 mega di utilizzo per poterla provare quando la andiamo ad acquistare, poi ovviamente se vogliamo continuare ad utilizzarla andremo a ricaricare dei dati, eh, ma cos'è il vantaggio di queste sim dati? che non hanno nessun canone, che non hanno nessuna intestazione, eh, non hanno un numero di telefono, eh, non serve nessun abbonamento, eh, non serve dare nessun codice fiscale, non serve niente. Come la si acquista? La si inserisce in un dispositivo che supporta 4G LTE, perché queste SIM sono 4G LTE, e in più sono utilizzabili in 30 Paesi europei. Eh, all'interno di questi 30 paesi europei lei funzionerà tranquillamente eh, senza nessun costo aggiuntivo a livello di roaming quindi è tutto quello che consumiamo noi come dati. Eh, switcherà da sola fra le varie reti quindi è davvero super interessante anche qua in Italia per esempio io un po' che la sto utilizzando appunto per provarla per poi portarvi la mia opinione qua sul canale. Switcherà fra le reti Vodafone 3 e devo dire che eh, si comportate benissimo. Poi tra poco la proveremo faremo anche un test di prova di velocità. Per vedere come si comporta, però questo lo vedremo fra un attimo. Eh, queste sim dati, ovviamente, eh, hanno dei costi a livello di ricarica non paragonabili alle sim classiche. Eh, ma perché? Perché hanno funzioni diverse. Non servono per scaricare file grossi da internet eh, o consumare tanti dati da internet, eh, servono per navigare in internet dove abbiamo una necessità eh, di eh, avere appunto eh, internet dove non l'abbiamo normalmente o soprattutto per dispositivi lot, questi dispositivi che hanno bisogno eh, di avere dei dati internet ma che vengono consumati in maniera minima, che però hanno un bisogno continuo eh, di averli per funzionare per esempio le videocamere di sorveglianza quando le dobbiamo mettere in posizioni dove non abbiamo la nostra rete wifi quindi supponiamo di metterle non so in una barca eh, piuttosto che in campagna piuttosto che eh, in un'altra località in cui non abbiamo le, la rete wifi le, la maggior parte delle videocamere di sorveglianza non funziona però ci sono videocamere di sorveglianza che sono predisposte con uno slot per sim dati a quel punto basterà inserire questa sim all'interno della eh, videocamera di sorveglianza e lei trasmetterà, ovviamente il consumo dei dati è minimo perché lo andremo a consumare eh, per la maggior parte solo quando dallo smartphone andremo a vedere appunto cosa sta inquadrando la videocamera di sorveglianza o quando la videocamera di sorveglianza ci invierà le notifiche eh, di movimento o qualsiasi altra cosa eh, lei debba inviarci, però è sempre un consumo minimo. quindi eh, questi dati che noi abbiamo caricato eh, dureranno tantissimo, eh, stessa cosa se eh, mettiamo una sim di questo tipo nella dashcam, cioè le videocamere che vengono montate sulle auto per la sicurezza quando l'auto è ferma, eh, anche lì eh, ovviamente il consumo dati è minimo eh, e soprattutto è un consumo dati eh, continuo. Quindi non è che ogni mese dobbiamo ricaricare. Qua i dati eh, rimangono per un periodo lungo se noi facciamo eh, la ricarica, eh, quella che dura un anno. Ma anche di questo parleremo fra poco. Eh, un altro esempio è poi l'utilizzo in un router portatile come questo. Quindi io ho inserito questa SIM all'interno di questo piccolo router portatile della Tiplink e quindi io a questo dispositivo posso collegare qualsiasi mio dispositivo che sia uno smartphone, un tablet, un PC quindi qualsiasi cosa io lo posso collegare a lui, perché questo è un router, lui si connette alla rete 4G LTE eh, del servizio e Club e eh, a quel punto posso navigare. Come vi ho detto ovviamente il costo dei dati è abbastanza importante, quindi non va utilizzato per scaricare qu quintalate di cose, ma per navigare dove eh, ne ho bisogno perché magari la mia rete telefonica normale non va o, o sono con un dispositivo che non ha una rete wifi non so magari eh, ho un, il mio Mac portatile o un tablet e non ho una connessione posso sfruttare comunque questo servizio. E poi sicuramente utilizzabile anche nei tracker GPS, quindi nei tracciatori GPS, che eh, quelli che vengono magari applicati sui collari dei cani, eh, per esempio, o anche quelli che vengono messi nelle auto per vedere se la nostra auto viene rubata, <ride> che fine sta facendo. Anche lì abbiamo bisogno di una scheda SIM dati per far funzionare il GPS eh, di quel eh, di dispositivo. Allora, adesso andiamo a vedere eh, come funziona il, il discorso della ricarica Ricadati. Allora la sim vi arriva in questo sacchettino quindi veramente minimale tutto perché è talmente semplice non avendo contratti non avendo niente non c'è assolutamente burocrazia, eh, questa ovviamente è la parte interessante di queste sim, vi arriva questa scheda dove ovviamente qua la sim sì, adesso non c'è perché come vi ho detto l'ho messa qua in questo router portatile e qua abbiamo il codice ICCID che è quello che serve per la ricarica perché quando andremo nella pagina del sito web di a club della ricarica dovremo inserire solo quel codice e scegliere il tipo di piano dati che vogliamo ricaricare. Allora qua abbiamo varie possibilità in base all'utilizzo che ne dobbiamo fare. Abbiamo possibilità di una ricarica di 3 giga da 10 euro eh, per la durata di 30 giorni fino ad avere una ricarica di 36 giga, che è quella che ho fatto io, che ho qui all'interno di questo router, eh, che è di 36 giga, costa 89 euro e la durata dei 36 giga è di un anno, quindi io ho un anno di tempo per consumare questi 36 giga, che non sono tanti se li analizziamo per l'utilizzo quotidiano che facciamo normalmente con lo smartphone, infatti il senso non è questo, però Dopo 30 giorni non si resettano, qua posso averne anche 120, ma dopo 30 giorni, eh, che ne ho usato uno, che ne ho usati 10, che li ho usati tutti, eh, è indifferente, si resettano e si riparte ripagando, okay? Questo diventa impossibile eh, nell'utilizzo di un dispositivo che ha bisogno sempre costantemente di dati. Eh, Mentre qua, appunto, abbiamo questi, eh, per esempio, 36 giga, ma poi ci sono anche tariffe intermedie, le vedete qua, che variano appunto in base alle necessità di ognuno. Eh, quindi, questi 36 giga io li avrò a disposizione per un anno, eh, non avrò abbonamenti, non avrò niente, e alla fine di 36 giga se io ovviamente li finirò prima dell'anno, eh, cosa dovrò fare? O non fare niente se non ne avrò più bisogno, o andare a ricaricare, quindi basterà inserire il numero eh, della nostra SIM e scegliere ancora il piano e si riparte quindi capite che è davvero semplice l'utilizzo anche perché basta inserire la sim nel dispositivo e va all'interno di questo router io non ho dovuto fare niente configurare niente assolutamente niente ho inserito la sim e lui è stato subito funzionante volevo farvi vedere anche le prestazioni di questa sim dal punto di vista della velocità eh, quindi la sim è inserita in questo router Mi entro nelle impostazioni del wifi del mio telefono vado a selezionare tip link perfetto siamo connessi al tip link adesso andiamo a fare eh, il test di velocità quindi speed test diamo il vai e guardiamo le prestazioni perché comunque è importante anche quello vedere quanto eh, è in grado di darci eh, questa eh, sim della Eyot Club eh, vedete che le prestazioni sono di tutto rispetto direi molto buone quindi eh, a livello di velocità non ci si può lamentare e questo l'ho notato anche spostandomi perché comunque l'ho provata qua, l'ho provata in Puglia e eh, lei si è sempre comportata benissimo da questo punto di vista. Quindi ragazzi questo era solo un video per spiegarvi eh, a cosa servono queste SIM eh, dati che trovate su Amazon, quindi vi lascio qua sotto il link in descrizione e perché eh, diciamo, eh, esistono queste SIM dati. Che ovviamente non sono da confondere con le sim che utilizziamo normalmente nel telefono eh, non perché siano diverse dal punto di vista eh, costruttivo o strutturale ma perché non hanno un numero di telefono non hanno abbonamenti non hanno costi fissi e quindi eh, sono totalmente indipendenti da eh, chi le utilizza e eh, appunto il fatto di non essere legato a nessuna persona fisica è sicuramente una cosa importante e ci danno la possibilità di di utilizzare dispositivi che hanno bisogno di dati dove non abbiamo una rete wifi, dandoci appunto dati sempre disponibili e continui eh, anche per un anno senza nessun problema. Quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia recensione e le mie opinioni riguardante le sim della Yacht Club